Ho tirato sopra! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di due persone strane. Vabbè, a me conoscete. Lei la conoscerete più avanti, col passare degli anni. Mm -hmm. Premetto alcuni video, li ho spostati, li faremo più avanti, ma sto facendo un progetto enorme che vi farò un video a parte più avanti. Quindi tutti i video saranno rimandati. Quindi tra un po' partirà la voce fuori scena che ci faranno delle domande da fuori e noi risponderemo a una classifica di 10 domande. Quindi possiamo iniziare. Nome. Giulio. Pietro. Lucia. Cognome. Roventi. Filippini. Dalbaia. Da Età. 22. 21. 17. Da dove vieni? Originale sono dell'Ucraina, però sono di Verone. Origini russe, però vivo a Verone. Italiana, 100%. 100%, vedi in Italia. Come vi siete <ride> conosciuti voi tre? Qualche parole, da piccini, da, da piccignaccoli. <ride> sono andato a rompergli le balle che gioca con... Non so se vi ricorda, Vi metterò un'immagine qua. Dei Blade aid, quelle strane trottoline che si lanciavano carine. Lui era lì su una botte e a una festa. Io sono andato lì a rompere le balle e ci siamo conosciuti così. E l'ho conosciuta tramite lui, così a casa in città. Lui, l'ha detto lui, eh, stavo, io stavo, io stavo, stavo giocando con, eh, con queste trottoline qua, su, su una botte, da solo. Perché a un certo punto viene a stopirla qua. E... <ride> <ride> e mi chiede se può giocare io volentieri e da lì sono i migliori amici e adesso siamo, siamo ancora qua con i deficienti su YouTube. E eh, lo so, Invece lei, ehm, era in città tranquilla, che stavo passeggiando, lei era con le sue amiche, l'ho incontrato abbiamo iniziato a parlare e da lì è, è nato tutto. L'ho conosciuto in città e, e Giulio l'ho conosciuto grazie a te Cosa pensi delle altre persone che sono lì con te? Uno <ride> che è abbastanza pirla <ride> Senta voi beacami <ride> E quell'altra devo ancora conoscerla bene Comunque tranquilla Io cosa penso agli altri due? Beh, lui lo conosco da ormai una vita Quindi 15 10 anni ormai Invece lei è la mia ragazza da ormai 10 mesi sono felice Io lo conosco da poco Giulio e Invece, vabbè, Pietro è un ragazzo quindi... oh, non un po No, di... è tu così <ride> <ride> <ride> <ride> fare. Faremo il video così da <ride> Cosa fai nella tua vita? Nella mia vita la, lavoro e come lavoro faccio il giardiniere. io vado ancora a scuola stai infermo con questa cosa faccio l'alberghiero io vado ancora a scuola e... vado a scuola che hobby scuola. hai? un po' di elettronica fatta in casa poi in generale comunque hobby principale mi dedico al canale youtube, per okay, questo qua ma... io non ho hobby particolari faccio un po' giù <ride> faccio un po' tutto, quello, quello che c'è da fare lo faccio, magari alcuni sbagli, ma no hobby particolari. Dormire, ehm, uscire con Pietro, leggere. Cosa vorresti diventare da mm. grande? Da eh, grande? Sto già lavoro, come ha detto, e faccio giardiniere e continuerò. Ma io adesso, sono faccio alberghiero, un giorno vorrei aprire un mio ristorante. Io invece vorrei diventare un medico spero di non ammalarmi Qual è il tuo sogno nel cassetto? iscritti no, però mi piacerebbe un pilota la corsa e se il mio sogno è diventato un medico. qual è la tua paura più grande paure principalmente non ne ho tante possiamo dire più che altro alcune paure date eventualmente da delle allergie che ho io di paure ne ho parecchie <ride> tra cui quella per, per i ragni allora, ce n'è una dopo ho quella per gli insetti poi le altre sono un po' più minori ma queste qua sono, sono, sono le più grandi che ho io non ho paura <ride> eh, no paura di Va le persone... Innanzitutto eh, vi ricordo di commentare, e iscrivervi se questo video vi è piaciuto, lasciate tanti like e spolliciate, iscrivetevi e dopo iscritti apparirà una campanellina, la cliccate per ricevere tutte le notifiche in tempo reale quando vengono pubblicati i video, fatelo perché purtroppo YouTube non è costante con le notifiche. Ciao! Vi ricordo con un saluto entrizzante, ciao! Oddio, la pianta! <ride> Grazie.